e buongiorno mondo siamo pronti per la colazione sana sana colazione Ferruccio ha bisogno di un sacco di zuccheri quindi ha messo le meringhe non dentro no. lo yogurt e io invece solo un buon cappuccino e delle biome e poi si pedala direzione Mantua Ottimo, ciclisti, passate di qua, passate con la signora che è così gentile. Ebbene sì ragazzi, con molta calma stiamo lasciando montagnana, ma soprattutto L'ostello delle Città Murate di Montagnana, gestito da Elena che purtroppo tra poco lo lascerà a un'altra gestione, ma è stata super gentile, super cordiale, quindi ostello stra consigliato se venite qua, comodissimo, pulito, grande, non so se vi ho fatto vedere qualche immagine all'interno nel video di ieri sera di stamattina, ma comunque è ora di rimettersi in pista a pedalare, gambe in spalla e via verso Mantova alle 18 comincia il BAM e game on ragazzi, game on Eh già ragazzi credevate ieri siamo andati verso le nuvole ed eravamo felici per rinfrescarci e docciarci gratuitamente e invece oggi ce la diamo alle spalle e andiamo verso il sole e come dice Ferruccio ci abbronzeremo o ci scotteremo come il buon Giappino, guardate che naso bruciato che ha perché ho la cremina che mi ha dato la Simo per proteggere la mia pelle delicata e non la uso. <ride> Va bene, basta ciance e si pedala, dunque ragazzi, io e Ferruccio siamo appena passati dal confine tra Padova e Verona e ci dicono che in questa zona bevono l'acqua ma noi sappiamo che loro sono dediti agli spritz e ai prosecchini e quindi non ce la contano giusta perciò no e appunto poi bevi l'acqua ma con moderazione Grazie, stiamo prendendocela molto con calma, abbiamo fatto solo una ventina di chilometri, abbiamo passato Legnago adesso, abbiamo fatto una pausa a caffè, con un'ottima vista sui centri commerciali, e sul traffico, Contiamo che... le macchine, che è bello rilassante star qua, no? Eh, eh, quindi... Almeno fino a domani. Ho sentito Fenice che è partito da zona Venezia, Mestre e stanno tirando come dei matti praticamente sono già qua a 30 km dietro di noi secondo me se li vediamo sfrecciare tra poco di fianco perché stanno tenendo un'andatura ai 30 all'ora noi comodi comodi ai 18-17 proprio. se prendiamo ancora un caffè li vediamo passare <ride> perciò forse è meglio andare per non far proprio figuracce davanti a tutti pedaliamo, a dopo Ragazzi le belle ciclabili italiane, arriviamo da qua, una bella ciclabile per evitare questo bel traffico, arrivi al fondo e c'è una sbarra dove praticamente non passi neanche con la bici normale, figurati con le borse e la ciclabile comunque è segnata la conclusione lì, eh? qui dovresti uscire, cosa ne diciamo? Che è meglio che qualcuno cambi il mistero, <ride> direi proprio di sì. Ed eccoci di nuovo a Mantova, punto di partenza, punto d'arrivo e punto del bam. BAM Abbiamo quasi fatto BAM, BIM boom, BOOM sì BIM BOOM l'abbiamo fatto, il BAM lo facciamo tra poco, mancano due chilometri a campo canoa Mangeremo lì, Gus sta già montando la tenda, Fenice è più indietro perché è un pelandrone è partito stamattina ma ha 180 km da fare quindi, e quindi arriverà. Siamo arrivati adesso? Adesso, sì, noi so, siamo partiti certo. mercoledì pomeriggio. Cioè, siamo venuti qua con la macchina, sì. abbiamo fatto un giro peschiera, peschiera montagnana e siamo tornati. Bello, in bello, bello, bello, figata, eh, Ok, come aveste visto siamo arrivati, freschi e riposati per fare la rima, perché ci sta sempre bene. E abbiamo fatto bim, BOOM bam. BAM E adesso siamo qui. Le registrazioni sono momentaneamente chiuse perché stanno facendo la loro pausa pranzo quindi facciamo la nostra pausa pranzo sui tavolini qua e dopo ci registriamo, là in fondo c'è il reparto tende e... e game on ragazzi, si comincia col bambino 1, 2, 3, ciao Vi avevo detto che ci saremmo messi qua a riposarci, rilassarci invece sono dovuti venire a romperci le palle pure qua il Giorgio ciao. e il Gus due spaccaballi tremendi No, no, si scherza, si scherza, adesso andiamo a piazzare le tende vicino alle loro così gli diamo fastidio tutti i giorni fino alla domenica sera E tutta la notte specialmente io no, domenica mattina vado via Perché mi temi? Ovvio Dopo, <ride> dopo che ho russo tutta la notte scappo per, perché ho paura di, delle tue reazioni E di tutti gli altri vicini di <ride> <ride> tutti vicini, Ovviamente Sei al oh, sì. supermercato? Avanti il prossimo Next ah, no. Questa è per te? Sì. Questa è per Questa te. È... E... e sei a posto. Hai fosse... la tenda. Sì. Ha attaccato più ah. baci baci. Bacini, bacini. Vacino <ride> <bacini. ride> a lui. Tolgo le scarpe così intanto faccio respirare questi piedoni puzzolenti. abbiamo fatto in tempo a finire di montare le tende qua si sta già radunando un, un gruppo di pazzi uno dietro eh, l'altro di, di presenti e no. futuri follower eh siamo, siamo dei seguaci di Giappino quando bel, bel, il suo bel saluto poi finale Giappino. è un cazzo è una cosa che si mangia sono anch'io eh. c'è anche lui c'è anche lui è eh, ah, il vicino sono il vicino che disturberò vicino questa notte abbiamo tutte delle bilette a schiera tutti benestanti bilette a schiera eh. veduta lago veduta ah, città sì, sì, di Manto Guardate la sombra. Ma lui è il famoso vicino del Giappino. <ride> <Cazzo, ride> ha detto bravo, niente eh? Bravo, bravo. Comunque guarda, ha fatto un grande un piacere conoscere di persona, dai. No, quella è la mia mano. Costano uguale? Sì. Vabbè. Allora fare il carcero. No, non fanno il tercero. Visto che fa un caldo torrido abbiamo deciso di riprendere le biciclette, abbiamo montato le tende siamo pronti, dietro c'è Gus, davanti c'è Ferruccio e Giorgio con Yoshi dietro, adesso ve lo faccio vedere Yoshi caricato dietro sulla bici e ci dirigiamo a Mantova, andiamo a bere qualcosa di fresco, facciamo un po' di spesa per mangiare stasera perché siamo tutti squattrinati e non ci possiamo permettere di mangiare tutti i giorni al banco, quindi stasera magari cuciniamo, eccoli là che domani sera che c'è la festa grande adesso vi faccio vedere come si viaggia col cane al seguito Yoshi di qualcosa si sta freschi lì dietro Giorgio ok Abbaia più Giorgio che Yoshi Ebbene, sì, ragazzi, ci siamo fermati già per la prima birrozza. Fa troppo caldo e dobbiamo reidratare e reintegrare i sali. Allora, salute, ragazzi, salute Salute a tutti. Albano. Albano. Allora, no, adesso non vorrei fare uno spoiler, ma da fonti autorevoli e sic sicuramente certificate e nell'autunno uscirà una linea firmata il giappino di abbigliamento borse per ciclo viaggiatore ma sarà una bomba sul mercato Miss Grape e altre marche mi dispiace per i dipendenti ma finiranno sull'astro perché sarà un'evoluzione completa sarà una rivoluzione sarà la scoperta della merca la rivoluzione francese la stampa se lui sarà il Gutenberg o il Cristoforo colombo ma dei cibo viaggiatori ma forse sono andato un po' troppo oltre e dopo l'aperitivo ci siamo fermati al mini market peroni perché dopo una birra ci va a un supermercato che si chiama peroni ognuno sta caricando abbiamo una parte del proprio eh, questi qua sono i toccanti l'aperitivo per gli questi qua sono i nostri crackers, il resto, nello zainetto. Il resto abbiamo nello zainetto, un po' di pasta, sugo pronta alle olive e via, via, si va al BAM a cucinare perché siamo dei poveri pezzenti, non è vero, stasera si cucina in tenda e si bevono le birre del BAM e domani sera mangiamo al BAM, non lo so, vediamo, è un casino, domani mi ha fatto un pasticcio, ciao! ciao. arrivato arrivato guarda gusti devo spingere eh <whales> dai dai ma sono le ciabatte riesco eh, bella la scusa le ciabatte c'è chi fa lo stelvio con l'infradito e la Graziella eh diglielo un po' giacchino stai calmo che stai, cre stai creando un clima di tensione guardatelo ah, qua buongiorno mondo il ladro di battute mi, mi si ruba anche la sua finalmente ci sono incontrate e conosciute uh. metti e ricarica la batteria zio perché sei a 4 eh, 5 ne, 5. Ho, ne ho 4 5, 5, 5. Sì. per insegnare tutto eh, io sono venuto qua per imparare dai migliori cicloturiste e cicloturisti ho chiesto se me la fai toccare. Toccala, toccala pure. Tocca, tocca quello che vuoi. No, è la dietro. Simo, io la tocco eh. Ah, però non è spessa, spessa. Non è spessissima, però è spessa e volentieri. Spessa e volentieri. Te ne offro anche un goccio così non dici cosa ne pensi. Va bene, mi sacrifico. Giusto. ragazzi ah, sì, non so se si vedrà qualcosa ma qui si sta barboneggiando lì c'è Ferruccio che prepara gli aperitivi per tutti che qui, Gus mangia Gus che mi punta la luce addosso quindi non si vedrà sicuro qui abbiamo Giorgius che è qui, Sì, adesso l'abbiamo visto Yoshi con gli occhi dell'amore che guarda tutti noi che mangiamo i salumi e qua sta per bollire l'acqua per fare la pasta